Salve a tutti, sono Letizia e io è Chiara e questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere gli altri due libri della saga di Divergent, rispettivamente Insurgent ed Allegiant, scritti da Veronica Roth, edito da Ale Rustini. Ma come proseguire la recensione senza svelare troppo delle altre due trame che oggi vi invito a leggere? Facciamo un passo indietro, vi ricordate dove eravamo rimasti? Nel primo libro la scrittrice ci racconta un po' di questa società utopistica e ci dice che è divisa in cinque fazioni, ognuna delle quali porta avanti un ideale. Abbiamo gli eruditi che sono dediti alla conoscenza, gli intrepidi che mm, per il coraggio, famosi per il coraggio, gli abneganti per l'altruismo, i pacifici per la loro serenità e i candidi per la schiettezza. A 16 anni ogni ragazzo viene sottoposto ad un test attitudinale che li rivelerà per quale fazione sono portati. Nel caso della nostra protagonista Beatrice Um, lei deciderà di sua volontà di intraprendere la strada nella fazione degli intrepidi, in quanto al suo testo attitudinale il suo risultato um, è che lei è divergente. Lei non è adatta solo ad una singola fazione, ma a più fazioni, anche a quella degli eruditi, anche a quella degli abneganti. Um, la svolta si ha appunto, e questo diciamo è ciò che vi ho detto la scorsa recensione, la svolta si ha quando, continuando la narrazione, si viene a scoprire che gli eruditi stanno studiando un piano per eliminare tutti gli abdeganti, tutta proprio la loro fazione. Beatrice, che poi viene a scoprirlo, cercherà in tutti i modi di evitare che avvenga questo massacro. Ci riuscirà, non ci riuscirà? Questo non ve lo posso dire. Vi dico soltanto che a fine del libro si ritroverà su un treno che la porterà dai Pacifici. Insurgente si apre proprio con la scena dei protagonisti su questo vagone. Abbiamo Beatrice, abbiamo quattro, suo padre eh, Marcus, il fratello di eh, Beatrice, Caleb, ed un altro intrepido. Questi eh, trovano rifugio ehm, nella fazione dei Pacifici, ma riescono a scappare appena in tempo perché gli eruditi volevano ehm, catturarli ed erano andati proprio lì per eh, fargli un agguato. E si rifugiano eh, nella fazione e non fazione degli esclusi. E gli esclusi sono guidati dalla madre eh, di Tobias, che lui crede morta, da Evelyn, e quest'ultima si sta organizzando proprio per prendere il potere, per cercare di ehm, distruggere gli eruditi e per cercare di distruggere questo sistema, da lei considerato sbagliato. Gli intrepidi, alleandosi con la fazione degli esclusi, decidono di ehm, andare a distruggere la fazione degli eruditi, guidata appunto da Janine Matthews. Ma quest'ultima sta cercando di proteggere un segreto, un segreto che potrebbe cambiare la realtà all'interno delle fazioni e che eh, riguarda, diciamo, è il nucleo portante, il filo rosso, che si collega poi al terzo libro, eh, ad Allegiant. E perché? Perché la domanda che noi ci porremo alla fine del libro è c'è qualcosa al di fuori della recinzione? Al di fuori delle loro fazioni, del mondo che gli è stato imposto? Allegenda risponderà proprio a questa domanda. Cosa c'è al di fuori della recinzione? Infatti all'inizio vi sembrerà un po' di rivivere le avventure già descritte in Insurgent, ma ehm, la fine riserva dei grandi colpi di scena. vi consiglio di leggere questa saga per l'evoluzione dei personaggi iniziamo da Beatrice ella già nel primo libro decidendo di non appartenere agli abneganti perché è la sua fazione d'origine ma eh, di andare negli intrepidi inizia ehm, il suo percorso questo percorso la porterà a capire che non è importante se lei appartenga o meno a una fazione, quelli gli intrepidi, gli eruditi o gli abneganti ma eh, che lei appartiene a coloro che ama e di conseguenza loro appartengono a lei. E questo passaggio noi lo scopriremo soltanto e lei lo capirà soltanto nel terzo libro al capitolo 47. Per quanto, per quanto riguarda Tobias, eh, anche egli ha un percorso particolare. Inizialmente noi vediamo questo ragazzo forte, senza paure per i primi capitoli. Poi scopriamo che invece ha quattro paure e, e cercherà di affrontarle anche proprio nel corso dei tre libri, perché eh, dovrà stare a contatto con i suoi genitori, scoprirà che la madre non è morta come credeva, ma che in realtà è viva e questo metterà seriamente alla prova eh, la psicologia del personaggio e anche la sua evoluzione finale, in quanto capirà che può aprirsi con gli altri, può fidarsi degli altri e questo lo capirà proprio grazie alla sua relazione con Beatrice. Ed ancora Caleb. Caleb è il fratello di Beatrice e egli prenderà in parola il motto eh, la fazione prima del sangue, ma in realtà capirà a sue spese che questa frase non ha senso in quanto mettendo in primis la fazione eh, dovrà affrontare delle conseguenze molto gravi anche in relazione con la sorella ed infine Marcus ed Evelyn, perché hanno un ruolo importante all'interno della narrazione. Non sono soltanto dei personaggi un po' ambigui per un lungo eh, periodo, in quanto non sanno realmente cosa vogliono. Inizialmente sono spinti soltanto dalla sete di potere e di vendetta, ma in realtà uno dei due vincerà rispetto l'altro, perché è Marcus... Rimarrà nella sua arroganza, mentre Evelyn riuscirà a riconquistare l'affetto del figlio. E per i fan mi scuso se non cito altri personaggi, ma semplicemente non li ho ricordati nella trama. Vi ringrazio e spero che troverete utile questa recensione. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? La gente è isolata, affamata, sa solo quello che le viene insegnato, accede solo alle informazioni che vengono fatte circolare. E chi controlla tutto questo? Il governo. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti. Grazie a tutti e a presto! Salve a tutti, sono Letizia. Con no! Il governo. Vi invito questo a... Espettivamente Insurgent and uh, Allegent oh. Scritti da Veronica Roth edito da Ed Agostini <mai> mm -hmm. Edito no. <sci> no. La vuoi ripetere? Sì Scritti da Veronica Roth, edito da Vergostini Sto dicendo Mondaloni! Agostini mamma mia Beh. i altri due libri della saga di Divergent che sono Insurgent e Insurgent Insurgent oh yeah no. Insurgent consigliarvi di lie... però eh, lo faccio apposta <ride> di lieggere Leggete ragazzi ciao